Assieme a me, su sì. quelle volte che okay. si è usciti il 23, ultimo drink e poi in giro fino alle tre. Sì. profumo di libertà, già lo sa, sempre di corsa in quell'evans. O nelle Nive. alla ricerca di una chance. Oggivina è nel nostro DNA. Oh my god, megal, megal, megal. È l'ultima notte, dai che facciamo festa. Finché l'alba verrà a riportare in questo posto la calma. Non falliremo mai, non siamo blockbuster. Ma saremo eterni come la Marvel. Perché a noi bastano un paio di casse. Un coro rito al suono di una neanche più tutte le cazzate e quante ancora ne faremo in serate annoiate la passione brucia ancora nella nostra carne ed è cura le ferite ci aiuta a lottare eppure eccoci qua sopravvissuti a tutto ma come rockstar cerchiamo ancora la felicità a fuck. chi se ne frega chi vivrà vedrà oh my god, oh my god.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 perché a noi bastano un paio di casse, un coro lito al suono di una Stratocaster.